E benvenuti a tutti, benvenuti sono il professor Catto. Quest'oggi vi do il benvenuto su un nuovo video reaction. Questa volta al trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il secondo, per la precisione, il primo non l'ho fatto perché non c'era niente. Oggi eh, farò semplicemente la reaction e poi magari uscirà un video più tardi eh, per, in cui fa, analizzo il trailer appunto. Quindi adesso passiamo alla reaction Ok, quello di Nintendo Switch. Allora Vabbè il personaggio Cos'è sta cosa? Allora, i due simboli questi che c'erano visti già nel scorso trailer Vabbè i titoli Che? Professori? Così de botto? Vabbè i tre starter... Mm, sta grafica non mi convince tanto però ma è il rivale questo? Sì, è decisamente il rivale. Si speriamo non sia il solito amichevole, quello lì amico... Che... Allora, questo qua secondo me è il... quel il il topo lì il, era il roditore regionale. Si potrà giocare online? Mi pare di aver capito, non so. Vabbè, ci sono vari giocatori qua, quindi non so. Mm, magari sono solo dei bot, non so. Fletchling! Allora questo... Coleottero? Così! Che botto! Però cosa potrebbe essere? Vabbè l'ha catturato facilmente. Mamma mia! Le chonk! Le chonk! Le conk, Non so che si dice. Boh. Nuova categoria. Porco regionale. Allora, Chuxley, Ligm, non so come si chiami. Chutol, ecco. Quella struttura lì un centro Pokémon a quanto pare. Gli scambi. Ma sono fighissimi se sono così. Vabbè, proprio leggenda di Pokémon Arceus ma ha fatto meglio. Molto meglio secondo me. Gengar Legend. Flormantis. Townflame. Townflame. È tornato. Allora, queste potrebbero essere le palestre pikachu vabbè per forza cosa c'è adesso è finito cos'è cos'è vabbè hanno fatto così anche per spada e scudo no? leggendari leggendari leggendari leggendari leggendari leggendari oh! Oh! che cazzo è? No! Due draghi! Finalmente! Ma sono fighissimi! Uno che è tipo pieno di piume e l'altro super tecnologico! Come nei leak! Dal 18 novembre! Il mio compleanno! Il è... mio è il 10 novembre, però vabbè. Cos'è sta cosa? E una pokeball, boh, vedremo. Allora, io vi ringrazio per aver visto questo video. Tra poco, come ho già detto, forse uscirà l'analisi. La, e niente, ci vediamo più tardi.